WISP vela la massima importanza all'aspetto della formazione e dell'aggiornamento dei, pro, dei propri istruttori affinché questi possano poi trasferire le proprie competenze agli, agli allievi. E qualche anno fa ci siamo posti il problema quale metodo formativo, quale metodo didattico utilizzare e abbiamo pensato di utilizzare metodi che gravitino assolutamente attorno a tre principi cardine che riguardano in ordine non di importanza l'aspetto relazionale nei confronti dell'allievo, la metodologia didattica, e la sicurezza che per noi è in senso assoluto il primo, il primo comandamento. Ora per quanto concerne l'aspetto relazionale nei confronti dell'allievo, noi abbiamo ribaltato la vecchia geometria che vedeva il docente in, ca in cattedra a propinare programmi vecchi di anni e immutabili nel tempo. L'abbiamo ribaltata ponendo invece l'allievo al centro dell'attenzione del, del, del corpo docente, l'allievo con le proprie potenzialità, l'allievo con le proprie conoscenze che vengono poi utilizzate come pretesto per acquisire nuove competenze. Diceva Plutarco nel primo secolo d.C. che la mente non ha bisogno come un vaso di essere riempita ma piuttosto come legna di una scintilla che l'accenda. Ecco questo è il mandato che noi diamo ai nostri istruttori, quello di accendere una scintilla all'interno ne, nei, nei propri allievi in modo che parta il fuoco della, della conoscenza e della competenza. E allora quale metodo didattico usare? E partiamo dalla considerazione che le lezioni, anche la stessa lezione in varie situazioni, tutte le lezioni sono diverse dall'altra, dipendono dagli, dagli allievi dalla loro motivazione che è ben diversa nei giovani rispetto agli anziani, dipende dalle competenze pregresse, dipende anche dalle situazioni contingenti e dipende anche da istruttore. istruttore, Non tutti gli istruttori, non tutti i formatori sono uguali. Allora è possibile. Standardizzare, standardizzare i metodi? No, non è possibile proprio perché troppe variabili sono in campo e quindi noi applichiamo quello che ci piace chiamare il metodo non metodo, cioè un non metodo che permette però di affrontare tutte le situazioni, un non metodo che consiste nel fornire ai nostri istruttori tutti gli strumenti necessari per affrontare tutte le situazioni che si possono presentare. Andiamo ad arricchire con questi strumenti la cassetta degli attrezzi del, dell'istruttore e del formatore anche e in modo appunto che sia, eh, che sia ben attrezzato eh, di fronte a ogni, a ogni eventualità. E come metodologia didattica, anche qui eh, non possiamo utilizzare una metodologia didattica unica eh, per tutti gli allievi perché dobbiamo pensare a quale, eh, qual è la capacità, la metodologia di apprendimento di ogni allievo. Abbiamo chi è più portato per eh, una, una formazione pratica esperienziale, chi invece è per una formazione teorica. Allora ecco che noi abbiamo abbracciato il, la la, il metodo di apprendimento circolare, quello che è stato teorizzato eh, da Kolb e che si articola in quattro fasi, una fase di esperienza concreta una fase successiva di osservazione riflessiva, cioè si osserva in maniera riflessiva cosa è successo durante l'esperienza, quindi una concettualizzazione astratta, si risale alle leggi, alle regole che eh, indicano eh, e che, che determinano quelle situazioni, quindi alla fine si fa una sperimentazione attiva per verificarne la validità e si ritorna, appunto per questo si chiama formazione apprendimento circolare, si ritorna al punto di all'esperienza concreta ma non si ritorna al punto di partenza dove siamo partiti, si ritorna al punto di partenza però a un livello superiore avendo arricchito la, le nostre competenze, le nostre abilità e quindi riparte l'esperienza, riparte il ciclo esperienziale e sale a spirale verso il massimo della competenza e della eh, conoscenza. Ora, e la sicurezza invece è, una, che dicevo, è il nostro primo, il primo, nostro primo comandamento, e viene, viene messa come stato mentale, a nulla valgono competenza, procedure, sistemi di sicurezza se noi non riusciamo a pensare la sicurezza, quindi sicurezza come stato mentale. Da queste considerazioni abbiamo elaborato dei programmi formativi e didattici che si applicano ai quattro livelli in cui si articola la nostra eh, scala della, della, della formazione. Abbiamo un primo livello eh, che, è, che è il livello base in cui si entra, eh, previo una verifica tecnica. Verifica tecnica, Io adesso parlo per quanto riguarda i cabinati che sono eh, il settore di mia competenza è una verifica tecnica alla quale all'aspirante all allievo istruttore si richiede un livello di conoscenza e di abilità pari almeno a quello di capobarca, cioè saper gestire l'imbarcazione in ogni situazione, imbarcazione ed equipaggio. L'istruttore di primo livello ha come competenza la gestione di corsi di vela base in ambiente protetto e sotto la, eh, il controllo e la direzione del direttore della scuola. E la formazione prevede, è una formazione abbastanza, abbastanza impegnativa, prevede 66 ore di corso e 40 ore di affiancamento prima di avere l'abilitazione come istruttore di primo livello. Durante il corso, una volta verificate a livello di verifica tecnica le capacità, le, le competenze tecniche, e ci si concentra su quelle che sono le competenze trasversali che bene o male sono comuni alla formazione degli istruttori di ogni, eh, di, di, di ogni sport ma anche in qualunque altra situazione, cioè eh, i, no, i futuri fu, eh, istruttori primo livello vengono formati in tema di, eh, di comunicazione, in tema eh, di didattica, in tema di gestione dei gruppi, di gestione dei conflitti, in tema sicurezza eccetera. Ecco, e ovviamente anche con eh, esercitazioni eh, basate su role play e, e parti, parti pratiche in barca. Dopo due anni e, eh, e, e, e, e un'attività eh, certificata, l'istruttore di primo livello può accedere al corso di secondo livello che lo abilita a gestire corsi di vela in, eh, in crociera costiera. E questo corso ovviamente è prettamente tecnico e prevede 60 ore di corso e le solite 40 ore di affiancamento. Dopo altri due anni e sempre con un'attività minima certificata, l'istruttore secondo livello può accedere al corso di terzo livello che lo abilita alla gestione di corsi di navigazione d'altura, cioè il massimo livello che è possibile raggiungere. E questo corso prevede 54 ore in navigazione, totalmente in navigazione, in altura e 40 ore le solite 40 ore di navigazione. Eh, affiancamento per, per, per ottenere l'abilitazione la, ecco, eh, per tutti gli istruttori è prevista una, eh, un aggiornamento eh, di 16 ore ogni due anni altrimenti perdono, eh, non perdono la qualifica eh, di istruttore però perdono l'abilitazione all'insegnamento quindi eh, la nella vita dell'istruttore c'è questo appuntamento biennale con 16 ore di, eh, di aggiornamento. Ecco, questo è in parole povere il metodo formativo, didattico e l'importanza che dà Wisp Vela alla formazione, una, una grande importanza che è dimostrata e dimostrabile anche col Monteore di formazione per i vari livelli, un Monteore eh, molto molto importante che però noi riteniamo sia necessario per poter eh, mettere a disposizione eh, degli allievi dei, dei corsi di vela eh, un corpo docente. Eh, capace ed esperto.